Bentornati su MyFootballJersey, torniamo in NBA per vedere la maglia dei Boston Celtics in versione Association per la stagione 21-22 in edizione Swingman. La maglia Boston Celtics Association 21-22 in versione Swingman unisce elementi di molteplici divise da sempre legate dall'amore dei tifosi per la squadra. La maglia è bianca, con rifiniture verdi, come da tradizione della squadra dei Celtics. Stampa del nome della squadra e numero 5 sul davanti. Nome e numero del giocatore sulla parte posteriore. Realizzata in tessuto ad alta qualità a doppia maglia, unisce fattura classica e un fit impeccabile da qualsiasi angolazione. La tecnologia Dry Fit allontana il sudore dalla pelle per un'evaporazione più rapida garantendo pelle asciutta, comfort e concentrazione questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100% questa maglia è bella non una delle mie preferite però eh, i Boston Celtics hanno sempre un fascino particolare nella mia classifica questa prende 3 stelle bellissimo comunque il tessuto veramente di un'ottima qualità vi invito a vederlo eh, dal vivo il costo lo vedete qui sopra? su questo non aggiungo altro se non farvi notare che è un costo veramente molto basso per una maglia fatta così bene in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere questa e altre bellissime maglie dell'NBA che vi attendono sul sito ora prima di lasciarvi la parte finale mi raccomando lasciate un grosso like e iscrivetevi al canale